Oggi parliamo di QGIS, il futuro QGIS 3.0. Però mh, faccio una rapida dimostrazione per una mh, bella novità che è stata introdotta appunto in QGIS 3.0. Come vedete qua nel pannello mh, browser del qua vi è la possibilità di connettersi a PostGIS, a Spatialite, ad DarkGIS eccetera eccetera, ai vari servizi VCS, VFS, eccetera eccetera e ai tile X, Y Z come vedete qua compare ora il Geonode Geonode Geonode è una piattaforma questa qua vedete qua Geonode è una piattaforma open source per la condivisione di dati geospaziali e di mappa adesso in questo sito ci sono 182 layer a disposizione chiunque ne crea uno è come se lo mettesse a disposizione vedete qua attualmente sono layer un po diciamo così che lasciano il tempo che trovano però mh, ci sono alcuni layer interessanti intanto vediamo come effettuare la connessione qua quante ce ne sono Ora, per esempio se io volessi caricare ecco qua voglio caricare questo questo, questo layer qua vettoriale allora prima cosa da, da QGIS tasto destro nuova connessione qua metto non so test e qua devo mettere l'url della uh, di geonode quindi è demo fina org questa parte qua iniziale contro copia torno qua control v test con fallito HTTT. e che manca lhtttt ridemo ecco qua contro copia torniamo in qgis Ctrl V, e ecco qua, test, ok, connessione perfettamente attivata. Ok, torniamo in QGIS, vedete qua sotto c'è bar... test, se lo apriamo lui si connette alla pagina ed ecco qua i due servizi, VFS e VMS. Vediamo il VFS, ecco qua, qua ci sono tutti gli strati come vedete qua, che sono presenti in questa pagina. Layer, 182 layer ci sono per adesso quindi se noi tra amici, tra colleghi volessimo condividere basta caricare i nostri strati qua su GeoNode e poi eh, attraverso QGIS scambiarsi appunto questi dati e, mh, avevo detto che si chiamava country, country. eccola qua eccola qua country vado su qgis e qua mm, c, c, c. ecco qua country la trascino qua dentro ed ecco che la sta caricando ed ecco qua caricato lo strato dal sito geonode spettacolare ciao